Di Felice Antonio, Head eh, of Public Affairs and Mental Relations di Fastware, è ospite della quinta edizione di How We Can Go in Europe. Con lei parliamo di innovazione e di trasformazioni tecnologiche. Nel suo intervento eh, lei ha tracciato un quadro di queste trasformazioni e dell'impatto che queste hanno nella vita reale di tutti i giorni. Eh, le chiedo di spiegarci in maniera più sintetica Certo, il sì. succo delle le innovazioni di cui abbiamo parlato oggi sono, sono queste tecnologie eh, di cui si parla poi molto in generale, quindi dalla blockchain alla robotica, all'intelligenza artificiale eh, si tratta di tecnologie che hanno un potenziale enorme molto disruptive, diciamo, di cambiare in maniera abbastanza drammatica i, dei settori industriali e il modo in cui si lavora in questi settori. Il primo elemento da, da sottolineare è tanto che queste tecnologie diventano, eh, diventano pervasive nel momento in cui si innessano su un'infrastruttura nuova che è quella del 5G. Perché il 5G è un'infrastruttura che eh, non è semplicemente una nuova generazione di telefonia mobile, ma un'infrastruttura che ha questa capacità di supportare la connessione di migliaia di oggetti, quindi rendendo possibile eh, l'interazione tra eh, appunto, una, una quantità enorme di sensori, per esempio, e eh, di oggetti con, con la rete e perché appunto eh, rende quindi mh, possibile l'inserimento di queste tecnologie in contesti che invece prima eh, avrebbero avuto difficoltà in ad integrarle, in integrarle dentro. Quindi eh, questo è, è, è fondamentale, diciamo, diciamo, dobbiamo parlare sempre di un passaggio eh, doppio, quindi da una parte di tecnologia e da una parte un'infrastruttura abilitante. E, queste tecnologie, poi, come spiegavamo oggi, eh, hanno la capacità di qual, trasformare profondamente il mondo del lavoro. Eh, perché eh, eliminano in qualche modo, cioè, il, il, il minimo comune del mediatore forse è l'efficienza, rendono tutto più efficiente e eliminano la eh, necessità da parte eh, del lavoratore di eh, certe attività più ripetitive eh, che invece appunto vengono a questo punto fatte dalle macchine. Questa è una sfida chiaramente, perché da una parte migliora la qualità del lavoro, dall'altra chiaramente rende fondamentale eh, il ehm, eh, la, la, L'innesto nel mondo del lavoro di competenze di skill che prima non c'erano, eh, diciamo, in modo che poi il saldo dal punto di vista occupazionale sia sempre positivo. Nella pubblicistica italiana non va molto a fondo, però c'è una divisione tra di innovazione buona e innovazione cattiva eh, è che... cambiare. me non ho dubbi sul fatto che l'innovazione è tutta buona, l'innovazione però va governata, diciamo semplicemente l'innovazione non, non è um, un processo che può essere lasciato semplicemente andare, ma appunto c'è sempre bisogno di politiche pubbliche, ma anche di interventi privati che eh, in qualche modo l'accompagnino e facciano in modo appunto che sia disruptive per dei settori senza essere disruptive in termini di impatto sociale. Da questo punto di vista, per esempio Fastweb che è sicuramente un'azienda leader in termini di innovazione tecnologica, diciamo, ha contestualmente eh, un programma, per esempio di corporate social responsibility che è tutto eh, concentrato sul tema appunto della, della riqualificazione professionale, della creazione di questi skill di cui parlavamo prima. Abbiamo un progetto che si chiama Fast Digital Academy in cui somministriamo a giovani, meno giovani, corsi eh, in cui appunto eh, attrezziamo eh, i ragazzi e eh, i lavoratori a, con degli skill che poi possono servire in questi contesti nuovi che dicevamo.